Grande fratello VIP, Cecilia piange per Francesco, la storia non è finita. Grande fratello VIP, Cecilia Rodriguez ripensa a Francesco Monte, lacrime amare. Questo si sì crea un vero e proprio colpo di scena. Cecilia Rodriguez sembrava essersi lasciata alle spalle Francesco Monte e la loro storia, durata ben quattro anni. In ogni caso, le cose non stanno esattamente così. Dopo la diretta di ieri sera, condotta come sempre da Hilary Blasi e Alfonso Signorini, la sorella di Jeremias pare aver avuto alcuni brutti pensieri. La ragazza sembra essere tornata a riflettere sulle decisioni prese nel corso di queste ultime settimane, arrivando a versare anche qualche altra lacrima. A quanto pare, la donna non riesce ancora a fare a meno di pensare a ciò che il suo ormai ex fidanzato possa dire di lei dopo tutto ciò che è accaduto. A consolarla ci ha pensato come sempre suo fratello che, in qualche modo, ha cercato di schiarire le idee della sua amata. Cecilia torna a piangere per Francesco al grande fratello Vip, ripensamenti in vista?. Cecilia ha paura di ciò che Francesco possa pensare di lei e non riesce a smettere di essere dispiaciuta per lui. Di fronte ai dubbi e alle parole di sua sorella, Germiassa ha detto la sua su tutta questa contorta vicenda. Per il Rodriguez è giusto che la donna si faccia così tante domande, ed è convinto che solo in questo modo avrà modo di capire cosa prova realmente per Monte e cosa per Ignazio Moser. Insomma, la bella concorrente del Grande Fratello Vip sembra essere ancora sopraffatta dalle emozioni e da tutto ciò che è accaduto all'interno della casa questi ultimi giorni. Grande Fratello Vip, Cecilia tra Ignazio e Francesco, cambierà idea. Seppur stia male per ciò che ha fatto al suo ex fidanzato, Cecilia pare ancora convinta delle scelte fatte. In ogni caso, l'esperienza all'interno della casa è destinata a durare ancora un po' e da qui alla fine del reality potrebbe accadere ancora di tutto. Una cosa è certa, se mai tornasse da Francesco, lui non sembra disposto a perdonarla.